Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video Come prima cosa, prima di entrare nel vivo di quello che starete leggendo ormai già nel titolo Volevo ringraziarvi Ringraziarvi perché avete speso tutti, chi più e chi meno, delle belle parole di supporto per me E non appena mh, la tosse mi ha dato un pochino di tregua mi sono impegnato a realizzare quello che mancava per fare questo video, ossia leggere il secondo libro, quindi grazie a tutti e presto vedrete questo rispetto a quando sto girando. Ho deciso di cominciare in grande stile questa rubrica con ben due libri, soprattutto perché il primo è veramente molto piccolo il che, attenzione, non fa assolutamente eh, questo, un libro pessimo, tutt'altro, però preso da solo, secondo me avrebbe dato origine a un video troppo corto, e quindi parleremo di due libri. Un po' di dati prima di parlare di trama. Il primo libro è questo. Tre Parole Dopo di Valeria Rossi riflessioni intorno al successo sottotitolo Editore FQ eh, prezzo 12 euro però a me è stato regalato dal proprietario della mia scuola che tra l'altro è in eh, contatto proprio amichevole con eh, con Valeria Rossi dunque mh, sicuramente è un libro molto di, di nicchia, nel senso non, non aspettatevi il libro che interessa a chiunque. Però comunque si ha una sua utilità, soprattutto perché eh, c'è una tendenza da parte eh, di chi vuole fare musica ad oggi, di pensare, ok, ho il talento. Faccio il provino X-Factor e domani mi andrò milioni e milioni di dischi. Non è proprio esattamente così. E questo libro, piuttosto corto, 141 pagine, quindi si legge anche bene, mm, riesce a rendere perfettamente l'idea per quello che riguarda mm, questo fatto, cioè tutta la gavetta che deve fare qualsiasi artista, anche il più talentuoso per arrivare, se tutto va bene, se si trova la casa discografica, risposta a produrti e quant'altro per arrivare a calcare i grandi palchi spero di non dire niente di sconnesso ma questo video è molto eh, disturbato per quanto riguarda il font o carattere, che chiamare si voglia ho chiesto um, ho chiesto a qualcuno il favore di farmi una foto perché eh, avendo problemi di vista non tanto gravi non riesco a rendermi conto eh, quanto possa essere difficile per un ipovedente leggere questo libro quindi consultandomi con Jessica del canale Miele Cannella abbiamo convenuto che una foto non troppo, distante, non troppo vicina poteva, potesse essere sufficiente quindi in qualche modo cerco di lasciarvi la foto fermate il video Guardate la foto per un'idea del font. Se ve lo consiglio, come detto, è un titolo molto di nicchia, non ci, non ci si aspetta che interessi a chiunque. Però tutto sommato è una lettura abbastanza scorrevole, ehm, fatta eccezione per alcuni punti, dove secondo me ci si perde un po' troppo in citazioni musicali e letterarie rallentando leggermente la lettura, ma nel complesso un buon libro. E arriviamo quindi al nostro secondo e ultimo libro per questa rubrica. Ve la faccio vedere un attimo. La gemella silenziosa di SK Romain, edito da Garzanti. Questa volta magari vi lascio subito la fotografia del font. A me è sembrato piccolo, però non lo so. Eh. Il prezzo di copertina per il cartaceo sono 16,90€, per le l'ebook 9,99€ online 14 ,37 euro su internet parla di 320 pagine ma in realtà io che l'ho appena finito vi dico che l'istoria effettiva le pagine sono 306 un po' troppe infatti la prima critica che, che devo fare su questo libro non è eh, sul genere come si può pensare ma scorre veramente troppo lento, nonostante i capitoli siano piccoli, molto piccoli veramente, però mi è scorso troppo lento, ci ho messo mesi e mesi a leggerlo, sono stato mesi senza aprirlo neanche, ma andiamo a parlare della trama, una, una, una giovane famiglia, eh, padre madre e due gemelle Kirsty e Lydia si trovano a fare i conti con una tragedia. Lydia muore cadendo dal balcone e eh, la famiglia decide di reagire al lutto con un trasferimento nell'isola di Torrent in una casa ereditata, ereditata dalla nonna. Non Torran, scusate, ma Torran. <ride> eh, il libro si apre quindi con la famiglia che cerca di andare avanti nel migliore dei modi e soprattutto di mm, sottostare al dolore della piccola Kirsty, che era molto legata alla gemella fin quando... Mm, Kirsty non sorprende i genitori con un'affermazione che eh, vi siete sbagliati, io non sono Kirsty, sono Lidia. E da qui si dipana una trama complicatissima di cui fino all'ultimo non capirete il senso, cioè se volete capirci qualcosa dovete proprio finire il libro, non c'è niente che vi possiate aspettare, se non finendo il libro secondo me è troppo lungo cioè pur di allungare i tempi si è fatto di tutto non è adatto sicuramente ad un pubblico di minorenni sia per quanto riguarda il linguaggio non dico che sia perennemente scurrile però in alcuni punti ci sono dei termini molto poco ortodossi e ricercati ecco eh, sia per quanto riguarda il fare esplicito di alcune scene e di alcune tematiche trattate le scene sono soprattutto di, di intimità quelle più esplicite e poi ci sono altre tematiche trattate che non vi dico perché magari qualcuno vuole leggere il libro che sono trattate in modo piuttosto forte e non lo consiglio diciamo ai minori di 18 anni il genere di libro che proprio penso di, di, di dare via in qualche modo proprio non mi è piaciuto e Il finale mi ha lasciato alquanto Sorpreso ma se non sbaglio anche Sara dell'angolo degli arcani aveva detto questa cosa comunque Tranquilla mi prendo io la responsabilità di mh, Averlo voluto uh, mettere nella lista desideri dalla quale poi mi è stato regalato e leggerlo non è assolutamente una critica nei tuoi confronti anzi al contrario sono contento di essermi imbarcato in un genere che non era il mio perché udite udite eh, questo è un thriller però se io non mi avessi fatto queste anticipazioni all'inizio non si capisce tanto che sia un thriller perché una tragedia familiare volendo potrebbe far parte di un eh, qualsiasi altro tipo di romanzo e invece ci troviamo di fronte a, ad un thriller appunto e nulla ragazzi io sono veramente molto contento di aver aperto finalmente questa rubrica a cui tenevo tanto vi avevo promesso che sarebbe arrivata nel 2019 ce l'ho fatta eh, non posso dirvi quando sarà il prossimo video un po' perché appunto andrò via da Grosseto, spero sia questo mese che sia il prossimo in in piccoli eh, in piccoli soggiorni, ecco. E un po' perché ovviamente devo leggere l'altro libro che ho in mente di portarvi. Se mi seguite su Instagram probabilmente saprete già qual è il prossimo libro, non vi dico altro, seguitemi su Instagram, YT. il video finisce qui, vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e di seguirmi su tutti i social per anticipazioni succulente, quale per esempio il prossimo libro, ciao a tutti!